Buonasera, buonasera carissimi amici di Lomar Radio. Questa sera inauguriamo, facciamo un'inaugurazione come, come se non ne facessimo, basta, no? eh, Siamo inauguriamo. Quelli dell'inaugurazione. Dell un'inaugurazione speciale però perché qui Special. in confronto la RAI TV... Di Stato, p <ride> di, Vabbè, censurerai con censura RAI. Censura con capra che urla. <ride> la capra. Ecco, ehm, la RAI in confronto a noi è nulla. Mediaset con Donna avventura. <ride> Ci fa ridere. Oh credi? Ci fa ridere. Ci fa ridere, ci fa ridere e ci fa attorcigliare i baffi. E infatti, Quindi, te eh, sei pronto. Esatto, io sono già pronto. Quindi noi partiamo questa sera con questa avventura che si chiama L'OMAR EXPRESS o EXPRESS Orient Edition Esatto, noi partiamo con questo viaggio Che sarà un viaggio, poi lo scopriremo Che viaggio sarà, perché noi sempre sai chi viaggi, no, siete cose No, e ti scrivete com'è Il tour aperito, siete stati per coso In questo posto, eh, con 500 euro Ti fai questo, devi... No, noi siamo più avanti Dell'avanti, noi siamo oltre Noi siamo oltre Avanti no, cent'anni, cent ma però abbiamo bisogno del nostro Virgilio, della nostra Virgilia, in questo caso, la Virgilia. A Virgilia. O, a Virgilia la Virgilia. La Virgilia. Della nostra Virgilia che ci porti per mano in questi luoghi meravigliosi, in questi luoghi meravigliosi orientali. E quindi diamo il benvenuto e tu annuncialo mentre io preparo la postazione. Tu prepara perché io annuncio un graditissimo ospite, nostra amica, una viaggiatrice interiore, ecco perché la chiamiamo... Interior Traveler ed è con noi Claudia Braga. Ciao Claudia, Ciao, Claudia buonasera! Presentazione superata. Io, a parte che non credo di aver mai avuto una presentazione, però <ride> questa è <ride> Le batte tu. a me della Virginia non mi aveva mai dato nessuno eh, eh, se, se io vi ho della Rita Levi Montalcini eh, Rita Levi Montalcini ma cose è, nostre non, è, possiamo esatto, spiegare, non possiamo spiegare non, possiamo spiegare. Per lui, non scenderei così. non scenderei in quell'info non scendiamo, non, non, scendiamo, non, scendiamo. <ride> non scendiamo ma visto che abbiamo un livello alto noi perché noi siamo alti e oltre in questo caso ecco, noi partiremmo così con questa meravigliosa eh, puntata chiedendoci chi è Claudia Braga Interior? traveler in questo caso una mi avete battezzata e per me sì, è meraviglioso. Cioè, non potevo chiedere di meglio. Ma io non vorrei creare troppa aspettativa, quindi... ma va, ma, va va. ma va, non ti preoccupare. Sentiti libera come se fossimo solo noi. In realtà, non è vero, ma è lo stesso. Tu mi hai chiesto chi sono? Partiamo da, lì, Claudia, partiamo da lì Claudia, Io sono tante cose, però in questo contesto sono stata interpellata in maniera folle eh, per raccontare i miei viaggi in Oriente. Esatto, perché da sono una super appassionata di Oriente e quindi Viaggio nel 30. mio piccolo... Sì, una viaggiatrice non mi definirei una, una turista perché credo sia un'altra roba. Quella mm. Esatto, che poi avremo, modo, avremo modo di sviscerare perché viaggiatrice direi a 360 gradi, ecco. Non turista <ride> a 300? No, come non vedremo nella serie rimanenti sintonizzati con noi. Come vedremo, <ride> <Made>. con... <ride> ma era per voi esatto, On made. Made. Made. Vedremo, made. e vedremo e vedremo. Cioè, sentiremo, ascolteremo e vedremo delle cose. E vivremo. e vivremo, specialmente delle emozioni, perché alla ricerca dei colori, e come oserei dire, come anche la nostra presentazione, la nostra sigla, in questo caso, facciamo un viaggio di scoperta, dove scopriremo che il più bel viaggio di tutti siamo noi stessi. Sì. Cioè, con questi viaggi, ecco, a proposito, questi viaggi nascono da quale esigenza? Ecco. C'è un'esigenza interiore che hai detto, cioè, non so, da bambina mi viene in mente e dico oh, ho sempre amato viaggiare, per dire non so, oppure è una cosa che hai scoperto in un punto della tua vita e che hai avuto questa svolta? Ma intanto io sono curiosa come una gatta matta, e labbra pure. <ride> eh, in realtà il viaggio ha sempre fatto parte dei miei sogni, i miei genitori non, non, non erano dei viaggiatori, non sono dei viaggiatori, sono, erano molto stanziali e quindi credo che quando nasci in una famiglia un po' stanziale poi ti parte quella, quella botta di, di dire ma è tutto qui oh, sì. e, <ride> e in realtà non, non, non è tutto lì e quando inizi a farne uno poi sei completamente fottuto perché capisci che c'è un mondo in tutti i sensi appunto da, da scoprire e molto diverso e la diversità è una ricchezza incredibile, nel senso che ti fa capire che le cose viste da diverse prospettive possono cambiare tantissimo e tutto quello che credevi fosse il tuo mondo non lo è più e, e così. Io sinceramente mh, ho ricordato con voi un aneddoto quando preparavamo tutto questo sì. folle mh, progetto, sì. era che Adesso non vorrei spoilerare di, di che cosa andremo a parlare, spoiler, ma, ma possiamo dare non aver paura. un accenno: un accenno. accenno, accenno, accenno. Ah, esatto, ormai. Comunque, non spoiler, io ho, ho sempre conservato con me nel mio portafoglio, fin da piccola, un piccolo ritaglio di una rivista. Che una, una rivista che parlava di Viaggi in Oriente. E io la compravo, non mi ricordo, non mi ricordo il titolo, sinceramente, io la, la compravo con la paghetta. Mm -hmm. e, e ho un ritaglio, ave, ho tenuto dentro il portafoglio un ritaglio per tantissimi anni di un posto che avrei sempre voluto visitare e, e che quindi avevo nell'animo e nel cuore e, e che poi finalmente ho visitato. E quella cosa lì non è stato il mio primo viaggio, anzi è stato uno degli ultimi, mm -hmm. eh, però un po' il sogno, no? e quindi poterlo toccare, poterlo raggiungere appena eh, io ho avuto le mie prime finanze e insomma questo è stato un po' poi io lo vivo molto come appunto dato che l'ho sognato tanto ho sognato tanto il viaggio lo vivo proprio un po' come un mio rituale come un mio compimento come un mio portare a termine pezzo per pezzo e poi prima lo immagino poi lo costruisco nella mia testa, poi mm -hmm. prende un pochino forma e poi cerco chiaramente di, di renderlo organizzarlo, reale. Di organizzarlo, no? certo. Per organizzarlo e poi lo compio. E mentre lo compio si realizza tutto quello che avevo immaginato di più e oltre. E, per me è un viaggio dentro il viaggio sempre. Questa foto, questa immagine da questa rivista, tu hai capito che la tua strada potrebbe sarebbe stata oltre che il viaggio, anche ehm, diciamo, un percorso verso que quei luoghi, ecco. Io non so se è stato quello, però mm. ho sempre avuto un'attrazione fortissima verso est. Ecco, Nel senso quello. che io il mio, il mio primo volo verso ovest l'ho preso l'anno scorso e ormai c'è ecco. una certa. Sì. <ride> non sembra. Ma era sei quella, no, sei, sei, sei in quella, cara. E, eh... e, il mio primo volo, volo, volo verso ovest, l'ho preso l'anno scorso. Ho yeah. sempre volato verso est. E, e, mi chiamava, quindi non vi, so dire, non vi so dire perché, per come, eccetera. Poi è chiaro che nella mia vita io ho sempre fatto dei percorsi... Eh, di un certo tipo che richiamassero la cultura e la filosofia eh, orientale, anche se sì. è molto, molto generico e stiamo veramente andando verso i capi, uh -huh. eh, però poi anche molti pezzi, la, molti pezzi della mia vita e anche quello che faccio, eccetera, hanno dei richiami e delle suggestioni che, che arrivano da là, quindi chissà se vogliamo credere che non siamo stati solo. Oggi, adesso, in questi istanti, in questa vita, e che siamo anime antiche, eccetera, eccetera, se ci vogliamo credere, certo. io penso che se chiudo gli occhi e mi immagino, eh, come prima immagine di me, io mi immagino in quei luoghi, che poi adesso cioè, cioè, mi escono sempre, ma non li dico per, la, esatto. per non anticipare nulla, <ride> ma mi immagino lì, mi sono sempre immaginata lì, tant'è che uh -huh. appena ho messo piede lì, io mi sono sentita molto accolta, molto a casa, è molto a mio agio, nonostante le tantissime diversità, nonostante le difficoltà, nonostante il, gli imprevisti, nonostante il fatto che sei a tantissimi chilometri da casa, migliaia di chilometri da casa, i disagi, nonostante tutte le peripezie che a volte ho, ho patito, che sono stata male, eccetera, ecco, eccetera. Ecco, comunque... di peripezie, perché… Di peripezie. Di peripezie, perché tu hai parlato appunto del viaggio, de, di questi viaggi, che di quel luogo viaggi. è il luogo dell'anima, praticamente dove della tua anima, ecco, dove tu ti senti a casa. La mia. Esatto, però, però per arrivare in quella casa ci vuole un po, po' di organizzazione, oserei dire, perché uno dice, poi presto ad andare al tuo operetto, voglio andare quest'anno? ma no, così, voglio andare in animative. Ecco, lui ti fa tutto il piano di, eh, di costi e tu vai lì. Però, no. invece no, Qui partiamo, che questa è la cosa interessantissima, tra l'altro, perché sì. adesso appena apriranno le gabbie, come dico io, cioè <ride> le frontiere, sarà tutto come se non avessimo mai viaggiato nella nostra vita, tutti andranno dappertutto. Sembra che tutti, tutti, dappertutto. tutti dappertutto. Sembra che in Italia non abbiamo. Ma, mai... Ma perché andare da un tour operator quando puoi? Spendere meno e divertirti di più perché ti succede. Esatto. Oh. la tutta ecco, come stanno allora, le cose. Partiamo da un punto. Partiamo <ride> partiamo And da un andiamo punto. alla mente organizzativa perché, esatto. come sappiamo, tu sei, conoscendoti, mente eh, meravigliosa e apertissima e eh, oserei dire i colori, un arcobaleno di colori, ma sei anche mente organizzativa. Benissimo perché uno che, che si Vedi. organizza un viaggio sei istintiva e analitica e per organizzare al meglio bisogna essere analitici esatto. lo diventi e poi l'esperienza ti aiuta ad avere delle malizie col tempo e ad affinarti perché chiaramente io me sono fatta da sola come si suol dire ma no? E da cosa, per si, me... parte, da cosa si parte? cioè tu parti dici circolai da parto dai voli parto ecco. dai voli Bene, oh. cosa dei voli però c'è anche da dire che ancora prima parte dal fatto di capire qual è il periodo che hai a disposizione per muoverti, no? Eh. È chiaro che per fare dei viaggi così lunghi, ops, sono viaggi lunghi. <ride> <ride> non stiamo andando a Sassuolo, ecco, cioè non è no. proprio... Eh, no, è un viaggio <ride> un pochino più lungo. Esatto. No. E ci va un tempo congruo a per smaltire jet lag... E, e io sono la regina dei jet lag e, e B per avere il tempo congruo e, e una volta che sei lì per darti il tempo di chiaramente visitare tutto quello che puoi e di stare tutto il tempo che puoi. E, poi non sempre così, però intanto individuare il periodo e poi a seconda del periodo, io non mi sono mai preclusa al fatto di dire ah ok è stagione della pioggia è troppo caldo, troppo freddo e infatti poi vi racconterò so se... <ride> è... a volte ci vuole anche una bella dose però di, di coraggio eh, eh sì di è, in in la... è questo il bello una sana Perché, eh, visitare il Vietnam nella stagione delle piogge o andare in India con quel caldo torrido con 50 <ride> gradi all'ombra e 100% di umidità non è proprio il top del top che no, consiglierei ecco, no. a chiunque o a chi soffre di pressione bassa però Diciamo che ci sono anche dei momenti in cui uno vuole viaggiare, se se lo può permettere, che magari suggellano un qualcosa o la data è particolare e quindi vuoi andare in quel momento lì. E quindi è chiaro che non vi consiglio il periodo dei monsoni, però eh, ecco, magari anche capire in che emisfero stai andando e che tipo di clima farà, Forse è importante. Detto questo, eh, che non è, eh, non è banale, anche se ci sono dei posti talmente meravigliosi, talmente unici al mondo, che tu prima hai citato le Maldive, sì. io purtroppo da fighetta sono stata anche lì, <ride> ma ti posso, <ride> ti posso assicurare, eh, perché passo dal tacco spillo allo zaino in spalla in 3, 2, 1. Eh, eh, No, scherzo, eh, preferisco lo zaino in spalla, ma ehm, ti, ti, posso, ti posso assicurare che le Maldive, io ci sono stata, credo era a fine settembre, tantissimi anni fa, comunque ho preso un bel po' di pioggia, ma son, ehm, era un paesaggio talmente unico, talmente spettacolare e poi chiaramente pioveva un quarto d'ora e poi tornava e quindi fare il bagno, mentre piove è stata una delle cose più belle che io ho fatto lì e, che va bene lo stesso no? Certo. <ride> e, e quindi insomma bisogna anche saper avere il giusto metro per tutto però eh, devo dire che quando vai in quei posti che sono molto diversi da quelli che sei abituata quello che il tuo occhio è abituato a vedere se sei comunque attratto e se ti affascina la natura e, e quant'altro, è tutto nuovo ed è tutto meraviglioso, non è certo la pioggia che è. poi non sono un'altra roba, però... Non sono viaggi dei fighetti. Eh no, no, no. Quindi siamo un da un'altra i... parte. <ride> un po' per i luoghi. Che... Un po' per i luoghi. Per carità, puoi... ma poi non mi fate mai dire i posti, vabbè, dipende, puoi viaggiare in prima classe e trovarti l'hotel strafigo. Eh, anche nelle grandi città asiatiche, ovviamente cioè, è una scelta, no? Certo. Il, il tipo di viaggio che tu ti vuoi impostare. È chiaro che sì. toccare eh, il la... real life no. è, è un'altra cioè a me piace entrare a casa della gente, ma non a rompere le balle, cioè <ride> mi piace vedere come vive la gente, trovarmi, ovviamente, eh, anche i posti più economici perché. Sono viaggi che comunque già soltanto il volo ha un impatto importante, quindi comunque la mia esigenza di, di viaggiare via in zaino in spalla, a parte che lo farei anche se fossi ricca, credo, ma è, è proprio una questione poi economica, no? Perché... Certo, sì, c'è certo. lì eh, ci sta. Ma ti chiedo eh. una cosa, scusa che se ti interrompo. Ti chiedo una cosa perché anche uno dice no, dormire anche magari a casa della gente, cioè come vediamo noi tipo pechino express, no, ecco, per dire con il nostro Costantino della Garabedes che salutiamo, che so che ci sta seguendo. cari viaggiatori Beh. buon viaggio. Esatto, grazie Costantino. Sono fan, sono fan quindi esatto, noi, siamo fan anche di pechino express e questo però perché sai che c'è gente che dice: Oddio, però c'è da avere paura, magari a casa di chi finisci. Ecco, tu ti sei mai sentita in una situazione per dire di pericolo tale? Oppure partendo con una predisposizione, cioè con una buona disposizione di dire: Io vado là e non so, col sorriso dentro, ecco, incontri persone col sorriso. Ma specifichiamo che non viaggia mai da sola, eh? Beh, oddio. Cioè, Ho viaggiato da sola in oh, Europa, ok. Mm -hmm. Ho viaggiato da sola in Europa, c'è stata qualche situazione ehm, particolare, però come dire, c'è anche qui, nel senso che esatto. il pericolo può esserci dappertutto, quindi io non ho quel pregiudizio del pericolo. Ecco, ecco nonostante, si nonostante siano 25 anni che mia madre ogni volta che... Io dico che parto, ma dove vai lì che si ammazzano? Ma chi? Si ammazzano? <ride> ma dove vai lì che c'è la guerra? Cioè, e <ride> ce mia davanti uguale. qualcuno, figurati se fosse stato per mia madre sarei rimasta sempre, insomma, in zona, in, in, in zona, in zona, Esatto, nell'interland piemontese. No, zona, zona, zona, zona, eh, devi avere sempre un po' le antenne dritte, no? E quindi cercare di capire e di non metterti in determinate situazioni. È chiaro che in una grande metropoli, magari, eh, se non conosco e se non ho ben capito, se non ho iniziato a parlare con la gente, capire dove sono, non è che la prima sera magari esco e mi vado a mettere in determinate situazioni, ma non lo farei neanche qui, quindi... Eh. Non lo so, lo vedo tutto un po', un po ah, E eh, ecco. dici che è anche importante, anche come terzo step, quindi, eh, oltre al, come abbiamo detto, il, il periodo, il volo, anche forse assumere qualcuno della zona, cioè da, dall'Italia, prenotare qualcuno che sì, possa... Potrà... Sì, allora, a parte che ti dico, appunto, a parte il volo, per cui ci passo settimane, se non mesi, prima di ah, vedere ah, tutto, ah, comparare tutto. Mi collego di notte, perché sono convinta che magari... Ah, sì, perché Sky ci scanner mi veda, per esempio, per le last minute, dove c'è tipo il cambio che ne so, ad Amburgo, sì, sì, sì. poi vai a Friburgo con un cambio al Copenaghen, tipo delle robe stranissime. No, ecco, sì, esattamente. Ho anche fatto robe di questo genere, però eh, sono poi convinta che i vari, i vari browser mi, mi leggano, mi vedano, c'è uno sì. c'è un tipo di Skyscanner che mi dice "Ah, eccola, eccola la, la polla, eccola mi <ride> Quindi vabbè, a parte questo, cerco sempre di prenotarmi un po' la prima o la seconda notte, no? Almeno cioè, appena arrivo so più o meno dove devo andare, anche perché normalmente i miei voli arrivano sempre a degli orari improbabili, proprio perché prendo mm. quelli più scassati anche. di tutti. Ehm, e poi cerco di, a volte sì, a volte no, però è, è capitato che contattassi dei tour local, uh -huh. ehm, col quale appunto non dicevo sono turista vorrei fare questo quest'altro no ma chiedevo giusto eh, delle, delle cose macro per potermi orientare e poi magari sì compravo qualche servizio quindi piuttosto che la macchina o l'autista per spostarmi da un posto all'altro ripeto per avere un micro orientamento perché è, è importante anche quello e poi ripeto dipende dove vai eh, quindi sì, il contatto local, sì, come lo trovo? Niente, smanetto, cioè sto tanto veramente sul web. Diciamo che ti dico quando so che devo, cioè, quando organizzo un viaggio è perché quel viaggio io l'ho già maturato dentro da un po' mm -hmm. e quindi ho letto di tutto, mi sono documentata, <ride> esperienze di viaggiatori, mi leggo magari dei blog e quindi chiaramente mi faccio, cioè mi, mi, mi, mi sono già comunque premunita, no? Un po' certo. una roba mia, certo. Eh sì, e poi cerco di andare un po', un po' mirata, faccio il match di quello che è più economico, di quello che è più pratico per me, e metto insieme. Poi a volte faccio delle cagate pazzesche, o comunque non mi Lo scopri facendo, esatto, non lo, scopri messo, lo, facendo, perché, esatto, se lo sapesse prima. Anche non... È anche il bello del viaggio. Esatto, questo. è anche il bello no, del o viaggio. O comunque mi, mi perculano cioè, senza ritegno, nel senso che non... <ride> cioè, <ride> Quando tu speri alle 5 di mattina di essere arrivata e che magari c'è qualcuno che ti aspetta perché hai preso un posto da dormire molto distante e hai chiesto all'hotel piuttosto che al B&B a quello che è di venirti a prendere perché sono le 5 del mattino e hai scelto quello perché poi parti da lì per fare un tour nelle risaie eccetera eccetera e vuoi quello, cioè quel posto lì e il tipo non viene eh, perché wow. dorme. Ecco. <ride> allora lì, eh, so allora, vero, lì in... sì che non ti fa paura però so ci sono poi quei 100 tassisti ah, ah, esatto. ah, e allora, dici, ah, allora inizio, in parte la mia parte Maghreb di contrattazione fino a 21 <ride> secondi. <ride> <ride> io non volo mai, eh, beh, beh, però eh, ecco, ci tengono a questa cosa anche con questo spirito, con no? questa cosa della contrattazione, della cosa così, eh, eh, penso che sia anche l'anima del viaggio poi alla fine, no? per il divertimento, perché quando... Guarda, tu... io, penso, io sono stata mh, due anni fa, adesso non mi ricordo più dove, in Marocco, e mi hanno, cioè, i marocchini mi stringevano la mano. Ti facevano i complimenti. <ride> davo, davo veramente filo da torcere. Cioè, ecco, e... <ride> Devo dire <ride> che qua non resto umile. Vedi? <ride> allora, visto che parleremo di spiritualità, partiamo con la prima tappa eh, sì. del nostro viaggio, che è, la facciamo dire alla nostra ospite, yes. È l'India, eh, come se non l'avessimo già praticamente no. mezzo spoilerato. Ecco perché abbiamo un segno specifico: esatto, abbiamo un segno specifico e dietro state vedendo da mezz'ora immagini. <ride> dell'India. Secondo voi cosa poteva essere l'India? Ecco l'India, però una parte particolare dell'India, cioè una parte a cui tu sei molto legata. Molto perché insomma, poi ci spiegherai naturalmente il motivo. Qual è la prima tappa del tuo viaggio? Ehm, oserei dire, il tuo viaggio in tutti i sensi, sia interiore che, eh, che sul, sui piedi, insomma, <ride> come traveler. Allora, adesso qua parte il collegamento pazzesco con la foto che ho tenuto nel portafoglio. Ecco, ritorniamo all'immagine. Esatto. Perché voi, vecchie volpi, che sapete fare il vostro mestiere, allora l'India è... Immensa, quindi ci va una vita per visitarla, io non posso dire ho visitato l'India, ok? Io ho scelto una zona che era l'Uttar Pradesh, quindi la parte nord, eh, impero Mogul e quindi tele, la dinastia imperiale, insomma, eh, Mogul. Ma la prima tappa è stata Agra, perché la foto che io ho tenuto per tantissimi anni e in realtà poi ce l'ho ancora perché ho detto la lascio lì e invece non sono manco riuscita ho avuto questo attaccamento fortissimo eh, era la foto del Taj Mahal ecco. di questo monumento che mi ha appena l'ho visto in quella rivista da piccola completamente rapidità e non vi so dire il motivo perché poi alla fine scoprendone la storia e quant'altro è, è un è un grande sepolcro, no? Eh, anche se è un sepolcro all'amore, eh, però dietro ha una storia comunque di, di profonda tristezza, di sofferenza, legata ad un dolore, eh, soprattutto con tutto il lavoro che c'è stato di tantissime persone, più di 20.000 eh, persone per 22 anni ci hanno lavorato. Eh, però. E, è stata quella la, la tappa che io ho voluto scegliere per iniziare il viaggio, anche perché è stato un viaggio che io mi sono regalata per i miei 40 anni, e, e io volevo festeggiarli svegliarmi all'alba lì, lì davanti, ecco. Quindi, un sogno è diventato realtà un sogno è diventato realtà veramente un sogno diventato realtà perché io l'ho sempre immaginato. E Beh, come si dice no? che il pensiero, sì, il pensiero sì, crea pronto, no? il Taj Mahal ha questa Beh. unione tra cielo e terra no? ha questa lunga vasca piena di acqua e il suo riflesso si riflette anche ne nell'acqua e sembra quasi che la sua cupola si perda nel cielo, no? giusto? quindi è un, una, è un degradare di colori che sembra che non ci sia uno stacco tra un colore e l'altro anche perché, a parte durante il giorno adesso la sto guardando anche da qui durante, cioè le sue ombre, ci sono dei giochi di luci di ombre, però sono come che ti avvolgano, ecco, questa nebbiolina che ti avvolge? In realtà, eh, in realtà ti, devo, ti devo togliere questo romanticismo. Eeeh. Questo è importante perché, sai, noi vediamo l'India da cartolina, no? come l'Egitto da cartolina, queste cose. Però com'è in effetti? Raccontacelo. O cioè, oh, una botta di, di sole da, da morte? No, in effetti è una meraviglia, però sì. questi cambi di colore di cui tu parli sono dovuti all'inquinamento, purtroppo, perché oh. il marmo di cui è composto il Taj Mahal era un marmo molto bianco ehm, che purtroppo per questo inquinamento pazzesco che c'è in India oh. ha portato ad ingiallire molto questo marmo e a seconda eh, dei riflessi di luce all'alba, al tramonto, cambia tantissimo il colore. Eh, questa è una delle prime motivazioni, poi comunque negli anni sono stati fatti molti lavori e molti rifacimenti per pulirlo e quindi bisogna... Eh, essere magari fortunati di capitare nel momento in cui il marmo è un pochino più chiaro però i, i cambiamenti di colore ecco la parte meno romantica è questa la parte più romantica sono anche dettati da tutti i riflessi delle pietre preziose ecco che, perché che noi non vediamo ma in mezzo è in... Inca sono incastonate pietre preziose, eh, sì. meravigliose. Eh, sì. In infatti, credo che il, il cantiere, poi, se non erro, mi sembra di aver visto che è continuamente. Eh, aperto per il restauro, cioè resta essendo poi tra l'altro patrimonio Restauri, di... cost Restauri costanti. Sì, sì. Poi da quando è diventato patrimonio dell'UNESCO, chiaramente c'è. È... Guardo... Cioè, purtroppo, essendo tutto incastonato, no? cioè incastrato, detto volgarmente, alcune, che, alcuni turisti fanno anche i furbi. A volte sono portati a casa delle pietre nel corso del tempo. Ma va bene. Mm. Ma ehm, per esempio, uh, ci sono proprio, penso, delle, uh, ci sono dei lavoratori, degli operai che provvedono a ristrutturare e reincastrare determinati pietre che magari sono cadute col tempo queste cose qui, perché è un cantiere immenso, cioè il Taj Mahal non è solo lui che, se non erro è proprio un complesso gigantesco Sì, è un complesso molto ampio la meraviglia dei giochi di luce, dei lapis delle corniole, delle malachiti e, e, ti incantano e, ti senti un po' una gazza e rimani lì eh, attratta no. da tutto questo luccichio e poi sì, i saccheggi ce ne sono stati tanti, va bene, a parte i turisti, ma anche nella storia, quindi tutto quello che noi vediamo, che è meraviglioso e sembra, veramente ricorda lo sfarzo eh, dell'epoca, non è nulla rispetto a quello, a quello che era, quindi tu pensa alla meraviglia, e, e l'amore di, di quest'uomo che distrutto dal dolore, ha comunque voluto onorare la memoria. No, no. Cioè, che cosa hai avuto in mente? Il prima La prima immagine, eh, il primo sentimento che ti è venuto in mente guardando il Taj Mahal. Ma allora, sembrerà banale, ma io sono tornata bambina. Ecco. È Sai certo. quando pensi tanto, tanto a una cosa, che hai un'aspettativa altissima e poi 90 su, su 100 ti delude perché sì. l'hai tanto ingrandita nella tua testa. Eh. Così non è stato, assolutamente no. esattamente quello l'impatto che mi aspettavo e, e appena a parte che eh, il periodo in cui sono stata è maggio un caldo devastante 50 gradi all'ombra 100 di umidità eri mia... traslucida ma non, cioè, <ride> non, non conveniva truccarsi o così, nel senso che la pelle era proprio tutta perlinata cioè proprio lucidata <ride> completamente <ride> una roba lucida potevi visitare solo che la temperatura te lo consentiva all'alba o al tramonto. Questo le persone normali, perché io in realtà sì. camminavo tutto il giorno senza problemi. Esatto. Ma le persone normali tra cui chi era con me, o alba o tramonto, perché non era fattibile. Comunque, quel giorno lì, il 9 maggio, mi sono comunque svegliata all'alba, perché intanto volevo godermi tutto il mio giorno, ma... Ehm, Speravo ci fosse meno gente, nel senso meno gente possibile, perché altrimenti è un delirio, ci sono visitatori, ah. intanto tutti i turisti indiani dal sud dell'India si recano sempre costantemente al Taj Mahal, poi ci sono visitatori sempre, sempre tutto l'anno, fortunatamente il periodo che ho scelto io era un periodo poco battuto da turisti esteri, Ah, eh, no, no, no. Proprio perché solo dei pazzi viaggiano in quel periodo sì. con quel caldo micidiale <ride> e quindi eh, c'era eh. tantissimo turismo e in più all'alba, bene o male, nonostante gli indiani, io credo non dormano mai perché sono sempre svegli, e, so, sono riuscita a gustarmelo con poche persone e anche questo è stato veramente un lusso. Ma un ricordo di una famiglia indiana, no magari una persona che hai conosciuto che ti ha lasciato proprio. Sì, sì. sì. Allora io eh, abbiamo conosciuto un ragazzo che è praticamente un, un ragazzo dal quale abbiamo preso un passaggio sul suo tuk-tuk e, e lui praticamente. Allora, intanto c'è da dire che le, indi le, indi le indiane mi fotografavano e mi fermavano perché ero molto diversa da loro e io fotografavo loro, no? Certo. Quindi io adoravo loro, loro adoravano me e quindi ma davvero mi fermavano, mi toccavano i capelli, la pelle <coughs> e io stessa cosa facevo con loro. Questo ragazzo indiano, <coughs> scusate, eh, abbiamo preso da lui un passaggio col Tuk. Tra, le, tra i vari giri che, che abbiamo, forse ero a Jaipur, se non sbaglio, e lui praticamente ci ha fatto un sacco di domande sulla nostra cultura, e quindi abbiamo iniziato a straparlare tantissimo. E, la sera poi ci ha detto, mi raccomando, chiamate sempre solo me se vi dovete spostare, così chiacchieriamo, parliamo, io mi impratichisco con l'inglese, eccetera. E poi la sera lo abbiamo richiamato, e lui è tornato con la sua famiglia, ci ha presentato sua moglie, bello. i suoi bello! Con poi ci siamo scambiati delle cose, gli abbiamo dato dei nostri vestiti, è molto, molto carino. Poi, ahimè, lo abbiamo dovuto salutare perché abbiamo, ci siamo imbucati in un patrimonio indiano musulmano, ah, musulmano. È, stato più forte, è stato più forte di me. <ride> C'era questa festa incredibile, ho scelto, ho detto, scusa un uscita, attimo. Ci rivediamo uscita. domani, no, ragazzi, eh. certo sarò qua è uscita l'anima abbiamo va, mangiato va. Poi, ma proprio poi ci hanno accolto come se fossimo gli invitati della sera cioè, mh, non so cosa si è scatenato e tra l'altro facevano anche un video ci hanno ripreso ci hanno fatto un'intervista ma Vabbè, dai è incredibile sì sì sì, sì, sì. e tant'è che poi il ragazzo l'indomani è venuto sotto dove dormivamo noi a dirci vi siete divertiti alla festa perché ne hanno parlato poi alla tv locale, <ride> quindi, erano degli italiani, vedi, vedi. quindi sei diventata una star no, no, io direi che possiamo salutare la nostra interior traveler, yes. quindi un eh, enorme bacio, un saluto e anzi noi diciamo che continuiamo a rimanere in viaggio perché noi siamo sempre, è come se fossimo su un caravan, sì, ma sì, no, in noi restiamo in sospesi. viaggio, sospesi e ci rivediamo alla prossima, prossima fermata. Prossima, esatto. fermata. Prossima fermata, Varanasi. Varanasi. Bisogna prenotarsi. Esatto. Prenotatevi su? Su l'Omer Express. Lomar Express. Eh, eh, Orient Edition, yes. Claudia Interior Traveler. Senti come suona bene. Quindi noi ti salutiamo da Agra e ci diamo appuntamento a Varanasi in questo caso. Grazie. Ma grazie Ma a te, Claudia. Claudia, per tutto quello che ci, eh, ci hai regalato.